che.. Could... Uh... Benvenuti in un nuovo episodio di Cobb Abbiamo appena comprato il pesce Sono le 6.54 di mattina Pazzesco come comunque siamo proprio all'interno di Canary Wharf uh. Benvenuti Benvenuti So what's the plan? I am your <laughs> un oh, granchio. Oh, oh. So you see that? Okay. Questo è un granchio. Now, è is yeah. the, this, this part. the part. It's Oh my god, it just closed Cosa stai preparando? Cameronesi, camberi. Yes, abbiamo messo tutte quante le parti del granchio all'interno di un pentolone. Pausa Gornetto E mentre la già pulisci i caramari. <ride> è arrivata Emily con dei cross sun spettacolari. Quelli sono! I want more No, Qua ci sono i ragazzi che cucinano. Hello? E qua invece ci sono i ragazzi che non fanno un co. È Capesante, quello là è burro. Non ricordo cosa sia, ma è buonissimo. Cosa stai facendo? Non lo so. Bella, bella. Qua si è sì, il peperoncino. Sì, sì, sì. Che smuovo. No, mm. Abbiamo preparato tutto quanto il cibo. Adesso ci mettiamo qua a mangiare. Quindi il menù prevede calamari fritti, capesante, sevice e, e poi c'è il granchio. Social time. Sponsor della serata. Tuk. I need for the vlog Hello! e eh, questa It's è la so capa santa right. se vi yeah. voglio il granchio you know yeah, gracchio right. se vi se nulla yeah. mia right. italiano italiano no italiani, no no no no no no It's super good no no no no no no no no no no no no no no no no Eccoci qua, sto finalmente tornando a casa, è stata una giornata lunga, faticosa, molto divertente, esperienza a mercato del pesce da rifare, no, grazie a tutti e ci vediamo in una nuova puntata di Keep Me On Board, ciao!